I rischi di passare come Brad Pitt nel ruolo dello zingaro in The Snatch Bravi coni! Ti piacciono i coni? I coni? Di cosa? I coni! I coni! Ti piacciono i coni? Ah i cani! Certo, mi piacciono i coni! 20-20, anzi 100 zefiri di passavano passavano Di passavano Passavano Lo metto nel prossimo video Disagevole, disonore, disamorare, disappunto, disimpegnare E la rifacciamo da capo perché faceva schifo <ride> Io ragazzi voglio il nome del vostro pusher perché deve essere uno forte forte O sempre, sembra e semplice Penso che tra un attimo mi faccio una birra.